Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 Oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla E per la prima volta mi metto in F5 dopo chissà quanto tempo E diciamo che io lo faccio perché di mettermi, Non mi metto mai in F5 perché è un po' faticoso da PC poi tornare indietro Comunque, perché non tutti i PC Se premi F5 ti va in F5 Altre volte invece e fa delle cose che ha preimpostato il pc comunque in questo video volevo usare la lodestone o la magnetite quindi allora andiamo innanzitutto a cercare una bussola qua sotto se ce l'abbiamo perché non ho neanche detto che ce l'abbiamo ne abbiamo una poi abbiamo l'orologio ma l'orologio è inutile ecco dovrei provare a mettere l'orologio in qualche quadro se avessi per qui un quadro penso di no quindi ce lo craftiamo un quadro così non questo l'orologio lo mettiamo eh, questa stanza ai pari quindi magari non qui lo mettiamo in casa va una bussola ce l'abbiamo, ma ne serve ancora un'altra, quindi poi la fatta. Dove potrei metterla? Potrei metterla al posto di questo mm, bottone. E così noi possiamo vedere l'ora. Quindi è già un'idea abbastanza carina. Quindi ora costruiamo una bussola. La bussola si fa col ferro e con un pezzo di redstone. Così otteniamo una bussola Ora abbiamo due bussole Ho sbagliato Con queste lodestone possiamo metterle in posti utili Quindi quali sono dei posti utili? Casa nostra, quindi centro villaggio che ho già qua dentro Ed è qui L'altra lodstone invece la volevo mettere qua, siccome io perdo sempre questo posto cerchiamo un posto dove metterlo e mettiamo la lodstone in casa io direi qui tra l'altro c'era la cassa delle cose per sbaglio ho tolto i tappeti e li rilascio in questa cassa non so se sia stato MadaMarco ma... Perché? No, adesso non mi ricordo più come li avevo messi Perché ho rotto il tappeto con... Oh, anche così va bene mm, Magari qui che sono troppo attaccati Così E qua non mi piace tanto mettiamolo così non mi ricordo come le avevo messi prima ma fa niente la lodstone mi sa che gli faremo a questo punto una stanza a parte solo che non so però adesso dove metterla se no possiamo metterla qua che non ci sta male qui magari con un pulsante che o per qualche motivo nell'inventario ah già l'ho rotta la casa e qua segniamo la bussola e no free spot red you found no. allora che cavolo è successo? ero qua sotto dove cavolo sono ma perché sono finito lì c'è allora c'è qualcosa che non mi torna mi sa che ho qualche plugin strano che non mi fa usare le, le bussole non spectator survival è la prima volta che mi capita una roba del genere in tutta la mia vita non mi fa cliccare la lodstone mi sa che dovrei deopparmi poi mi reoppo dal, dalla console ah, a mod survival mi butto qui faccio DOP red art. quindi ora posso usarle nessuno mi rompe le scatole e naturalmente il fracasso devono farlo tutto adesso ecco bussola magnetizzata e una l'abbiamo fatta allora ragazzi sono tornato a casa Io ho fatto un taglio perché c'è troppo rumore fuori eh, adesso prendiamo questa bussola diamo il nome lo chiamiamo eh, come la possiamo chiamare? Eh, Atlantide mentre stavo dicendo adesso non so se terrò quel pezzo eh, eh, stavo dicendo che l'altra lodestone non la mettiamo perché non ho un altro posto lontano dove metterla poi naturalmente in questo video non, terrò, non farò solo questo e cose che adesso volevo fare è innanzitutto mettiamo la bussola qua dentro poi volevo continuare qui la um, miniera di diorite che ora non è più volevo continuare questa zona che per adesso era così che per carità non sta, ma non sta malissimo però volevo finirla almeno Perché c'era un buco lì, non lo so Ora manca anche tutto il soffitto Quindi magari mi metto un attimo a scavarlo E ci vediamo più tardi Allora ho messo la... il basalto da tutte le parti Ora il soffitto come lo possiamo fare Non lo so, tra l'altro questo qua stona un po', visto così tra l'altro magari potrei fare una corona di, di questo materiale qua, perché se non mi viene in mente, solo qua attorno, giusto per far capire che qua c'è una porta, e qua sopra potrei mettere, visto che stiamo facendo un po' tutto a tema scuro, potrei mettere qualcosa, adesso me lo faccio venire in mente, Okay, ho pensato mettiamo la pietra nera che non l'ho ancora mai usata e il quarzo che secondo me ci stanno e io ho sto piccone che è troppo con questo incantamento di haste quindi adesso vediamo come sta naturalmente poi io farò poi anche il metterò poi tutta un'illuminazione particolare come sempre quindi adesso finisco di fare il tetto e ci vediamo allora ragazzi mi sono appena reso conto che mi manca la glowstone quindi intanto veniamo qui e vediamo questo che è che ho costruito l'altro giorno e vediamo se ce l'ho qua dentro tra l'altro qui non vado mai avanti dovrei andare avanti Perché, comunque, fino ad adesso non ho ancora sentito il bisogno. Non è qua, dove l'avrò messo? La... Tra l'altro, qui manca completamente la porta. Boh, allora dovrò andare nel nether a farmare. Tra l'altro, ne approfitto per In questo momento che sono. Bisogna facendo niente mi sono dimenticato di dirlo ma siamo arrivati ai 100 iscritti io sono molto contento di questo traguardo volevo fare una live per provare anche a fare le live e per parlare un po' e per festeggiare ma non ci sono riuscito perché a quanto pare trovare un momento di silenzio tra l'altro qua se non avete visto poi la farm di basalto se non avete visto il video andate a recuperarlo tra l'altro qua recuperiamo questa roba qui Io intanto cerco della glowstone e mi servono i razzetti probabilmente appena ho tempo farò poi uscire anche una serie dei 100 iscritti che probabilmente non mi si è aperta l'elitra intanto che raccolgo questo finisco di dire farò uscire poi una serie di speciale e probabilmente uscirà tra un bel po' perché è ancora lunga da fare e poi io non ho mai tempo per farlo quindi adesso raccolgo questo ci vediamo tra un po' con la stanza finita allora ragazzi ho finito la stanza e spero che sia venuta abbastanza carina non so cosa potrei farci qua dentro intanto spero che il video sia venuto abbastanza lungo se no poi comunque terrò questo video qui mm. altre cose che potrei fare potrei mettere anche qualche ehm, uno di questi oggetti tipo questo qui potrei metterlo là dentro Potrei metterlo esattamente qui Tra l'altro questa torcia qua deciso di tenerle Perché ci stanno bene E magari metterci con, Tipo questi scalini qui E fare una roba del genere Comunque sto un po' largando Per colpa sempre del faro Qui avevo detto che volevo cambiare Quindi prendiamo un attimo eh, Questi togliamo la porta purtroppo ho oh, tutto che sciotta qui allora tanto qui non si vede lì si vede invece qua devo rompere effetto più figo metto anche questo e ne manca giusto uno che giustamente noi non abbiamo in realtà sì rimettiamo la porta che magari facciamo in crimson però dovrebbe essere meglio Lì ci va anche un blocco nero. Così. Allora, ora che le ho fatte, le piazziamo così. Anche se. Ogni volta che la riguardo, cambia idea. Ah, tra l'altro, aspetta, manca ancora una cosa. Cerchiamo un po' se delle scale. Non ce le ho delle scale probabilmente, comunque eh, craftiamoci un attimo delle scale al volo, anche se è sprecato, qui e craftiamocene altre perché ci servono qui anche qui. Allora rompiamo qui e qui. con le scale rimanenti che a questo punto potevamo anche non buttare via facciamo così e poi potrei usare la catena e a questo punto usiamo la catena no, facciamo solo così che non è un risultato ma brutto diciamo mi piace, quindi ora questa è la stanza che abbiamo costruito, temporaneamente, naturalmente. Spero che il video vi sia piaciuto e ciao!